Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata con spinaci e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono fontina a pezzi, pancetta a dadini, aglio, olio, spinaci, sale, pepe, una dose di pasta a briseo pasta al vino, uova, noce moscata, filadelfia, pinoli e parmigiano grattugiato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la fontina e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Mettiamola da parte. Senza lavare il boccale mettiamo l'aglio e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 8. Rioniamo sul fondo, aggiungiamo l'olio. Gli spinaci, chiudiamo con il coperchio il misurino, li facciamo cuocere per 5 minuti: 120 gradi antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il sale e il pepe. Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola. E continuiamo la cottura per un minuto, 120 antiorario velocità 1. Gli spinaci sono cotti, togliamo l'acqua di cottura e mettiamoli da parte. Senza lavare il boccale lasciamo intiepidire eh, i nostri spinaci. Nel frattempo preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi. Adesso mettiamo nel boccale le uova. La noce moscata il sale e il formaggio spalmabile. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Adesso aggiungiamo gli spinaci che abbiamo ben sgocciolato. E il formaggio tritato. Reazioniamo il bimbi per 30 secondi, antiorario, velocità 3. Il composto è pronto, versiamolo in una dose di pasta a brisè, o pasta al vino. Livelliamo bene. Spolverizziamo con del parmigiano. Chiudiamo i bordi. Andiamo a cuocere in forno a 180 gradi statico per circa 30-40 minuti. Nel frattempo tostiamo i pinoli in una padella antiaderente. La torta salata è cotta, cospargiamola con i pinoli che abbiamo precedentemente tostato e serviamola. torta salata con spinaci e pancetta. Grazie e alla prossima ricetta!